Allora, Filippo, Filippo Taddei. Di Filippo Taddei si dice che peccato che i governi non hanno ascoltato Filippo. Adesso, dopo che avrò parlato, ho cambiato idea. Dunque, io vorrei... Um, mi, mi scuso con voi um, se sono... Um, se sarò un, un pelo confuso diciamo, nella, nel, nel, nel racconto, ma ho una buona scusa il PD tipicamente non ha delle buone scuse per una volta io ce l'ho vengo dalla Cina e per me non so più nemmeno che ore siano ma proprio perché vengo dalla Cina vorrei, vorrei partire a parlare di fisco dalla Cina ora la cosa incredibile di questo paese è quello che noi diamo per scontato è il livello di benessere che noi diamo per scontato è il livello di organizzazione, di economia che noi diamo per scontato e quando tu cioè, vieni e ti, confrontandoti con uh, un'esperienza completamente di, diversa di un paese che è in una trasformazione gigantesca, di un paese che ha, sta vivendo una rivoluzione industriale, che è un evento unico nello, nello sviluppo economico, in quel paese scopri che il punto di, la, la cosa che immediatamente ti colpisce è proprio che non danno più nulla per scontato, o non danno per scontato soprattutto il loro ruolo, quello che è il loro ruolo nel mondo, mentre invece noi lo diamo. E questo è un grande errore. È un grande errore perché ci fa perdere tempo. Tempo che non abbiamo. Tempo che non abbiamo perché il nostro passato è ipotecato, perché il presente è impresentabile, e adesso ci giochiamo il futuro. Quindi non possiamo permetterci di giocarci il futuro. Ora, ne va, vedete, della sopravvivenza non di questo paese. Questo paese starà lì, continuerà nel mondo. Ne va della sopravvivenza del paese che noi conosciamo, del paese in cui noi viviamo, delle cose a cui noi siamo attaccati. Vedete, per parla io vorrei che quando noi parlassimo di fisco o di, di riforma fiscale capissimo qual è il problema fondamentale di questo Paese, qual è la scelta fondamentalmente del Partito Democratico, quella che il Partito Democratico ha di fronte. Il Partito Democratico ha, ha di fronte una tentazione che è perfetta, che è quella di eh, richiamare diciamo, il fallimento della propria proposta politica sulla base di una reazione disordinata di un Paese spaventato e sfibrato, un paese che proprio perché spaventato non poteva accettare un, quel richiamo alla responsabilità che noi abbiamo offerto, vedete questa, d'altra parte noi non potevamo essere diversi da come siamo stati, ti, ti direbbe è, è la retorica ufficiale del Partito Democratico, perché? Perché il Partito Democratico doveva essere responsabile data la gravità del momento nel quale si trovava a essere. Se voi ci pensate, questo è una, fo è una forma trasformata di, di Tremontismo. È, è esattamente un argomento che noi abbiamo, surrettiziamente, fatto proprio dal Tremontismo. C'è questa idea che c'è una grande crisi globale, non avevamo scelta se non quella di essere responsabili. E allora noi siamo andati di fronte a questo Paese, e abbiamo chiesto una cambiale in bianco. Impegnando che cosa? Impegnando la nostra credibilità dicendo a questo paese che noi siamo un gruppo di persone oneste un gruppo di persone rispettabili che chiedevano che offrivano responsabilità chiedevano rispetto e avrebbero poi governato questo paese nella migliore dei modi e abbiamo scoperto che questo non bastava abbiamo scoperto che un paese spaventato vuole speranza e che un paese spaventato vuole giustizia e noi gli abbiamo offerto vaghezza quindi quello che io voglio fare oggi tutti insieme è riconoscere il e riconoscere che noi dobbiamo, opporre, dobbiamo offrire speranza e giustizia attraverso la concretezza di una proposta la concretezza di una proposta che ha a che fare con la struttura profonda di questo paese questo paese non è più il paese del lavoro ha smesso di essere il paese del lavoro cioè, vedete se noi vogliamo chiederci come si chiedono oggi i cinesi, come si chiedono oggi i nostri partner europei, qual è il ruolo che vogliamo avere nel mondo, dobbiamo chiederci qual è il ruolo che vogliamo dare al lavoro, al nostro lavoro nella società italiana quanto lavorare? Con che prospettive? Quanto vogliamo investire su noi stessi, individualmente? Il problema di questo Paese è che ha smesso di essere il luogo ideale dove, per chi vuole lavorare. Abbiamo creato un mercato del lavoro incoerente e abbiamo creato un sistema fiscale sconsiderato, che, anzi, che, che, che, che potenzia, che amplifica queste, queste incoerenze. E così il lavorare, il lavoro, non basta più per assicurare nella, nella vita delle persone quelle che sono le scelte, i passaggi che, che la definiscono. Allora, quello che io vorrei cercare di fare oggi, parlandovi di fisco, è di cambiare il paradigma. Paga cambiare il paradigma della sinistra progressista di questo paese. Non, so non solamente offrire un progetto in cui noi ci, ci, ci lanciamo contro i disonesti, ma è un progetto in cui noi per la prima volta, se volete, ci mettiamo al servizio degli onesti. ci mettiamo, Anzi, chiediamo agli onesti di, di, di, di sostenerci e di, venirci, di venire con noi. Il sostegno degli onesti in questo Paese passa per il cambiamento e per l'affermazione la, degli incentivi individuali. Vogliamo una società, un, un sistema economico che premi chi fa il proprio lavoro, chi svolge il proprio lavoro, chi lo, chi lo svolge onestamente. È una cosa che in questo Paese non c'è, che ad oggi non esiste. Ora vi do... c'è una buona notizia. La buona notizia è che questo Paese è così anomalo, è così peculiare, che non dobbiamo inventarci nulla. Le soluzioni sono molto più prossime di quello che noi pensiamo. Siamo così affranti, così spaventati oggi, che pensiamo di dover reinventare la ruota, ma... Non ce n'è bisogno. Possiamo, se noi riorganizziamo il nostro mercato del lavoro, offrendo un percorso di stabilizzazione lavorativa universale, se alla flessibilità noi, noi contrapponiamo una flessibilità responsabile e una remunerazione equa, noi cambiamo questo paese. Abbiamo gli strumenti, abbiamo, abbiamo gli strumenti logistravoristici, ma soprattutto abbiamo il più grande progetto di riduzione delle imposte sul reddito che questo Paese abbia mai conosciuto. Vedete, se noi non convinciamo questo Paese che il, che il lavoro è la cosa centrale nell'attività delle persone, se noi rimaniamo il Paese, la società dei patrimoni, anziché la società del lavoro, noi non possiamo fare nulla. Ora, può essere... Può essere paradossale perché voi mi dite, ma, ma, come, ma come fai a parlare di centralità del lavoro in un momento in cui la disoccupazione giovanile è la più alta degli ultimi 30 anni, in un momento in cui abbiamo la più bassa percentuale di lavoratori over 55 che rimangono attivi nel mercato del lavoro. Ecco, io, vi vo io voglio dirvi che un sistema fiscale penalizzante che abbiamo avuto, che tralascia di, di, di favorire gli incentivi individuali, è la cosa più dannosa che possiamo fare in questo paese. Io voglio darvi un dato, perché alla fine, pensate comprare casa. Pensate quanto è cambiato comprare casa. Nel 1980, per comprare casa, l'appartamento medio, fate conto, l'appartamento medio è qualcosa di intorno ai 100 metri quadri, valore intorno ai 200 mila euro in questo paese, ci volevano tra le 3 e le 4 annualità dello stipendio medio di un lavoratore di 30 anni. Negli anni 80 tu eri un lavoratore che ha, che, che ha 30 anni, sapevi che più o meno ti facevi il tuo mutuo ventennale, avevi tranquillamente la capacità retributiva di comprarti la casa. Oggi questo rapporto, il numero di annualità che, ci, che sono necessarie per comprare lo stesso appartamento è di 12 anni. Se pensate da 4 a 12 anni. Voi lo stipendio, se, voi, se, voi, se, voi, se voi chiedete ad un trentenne di impegnare 12 annualità, l'orde, l'orde prima delle tasse, prima del mangiare, prima della vita dei figli, per comprarsi casa. Voi state dicendo che casa lui non la può comprare. Ora, possiamo scegliere di essere questo paese, un paese in cui l'acquisto della, della casa non è più importante, ma comunque dobbiamo riconoscere che questa è una catena di tornasole, di quanto è cambiato il ruolo del lavoro. Il lavoro non basta più, e noi non ce lo possiamo permettere. Il paese patrimonializzato, senza la centralità del lavoro, è quello in cui noi falliamo. In questo Paese voi cosa vi aspettereste? Vi aspettereste che tutta la discussione sia impostata su come ridurre le imposte sul reddito da lavoro. E invece, invece? Aprite anche Repubblica oggi, tutto il dibattito è su l'IMU sulla prima casa. Alziamo l'esenzione, forse 600 euro forse tagliamo, forse tagliamo, ma è normale, perché noi siamo diventati la sia Repubblica fondata sul lavoro, siamo diventati la Repubblica fondata sulla prima casa. Volete essere la Repubblica fondata sulla prima casa? Il risultato? Il risultato è quel magro paese che avete davvero, davanti agli occhi oggi. Ora, Allora, io vorrei che noi andassimo di fronte a questo paese e avessimo non solo il linguaggio della chiarezza, ma la franchezza della conoscenza, la, la sicurezza della conoscenza. Ora, l'IMU sulla prima casa vale 4 miliardi e mezzo. Il 50% di quel gettito viene dal 30% delle famiglie più ricche di questo paese. 50% dal 30% delle famiglie più ricche di questo paese. Guardate che l'IMU ad oggi è più progressiva dell'IRPEF in termini di gettito. Da fastidio pagarla? Vi dà fastidio? A me dà fastidio. Pensate, pensate, ho comprato casa, la prima volta che compro casa nella mia vita mi mettono l'IMU. Però? Vi riconosciamo che non c'è nessuna peculiarità in questo. Non c'è nessuna peculiarità, o meglio, non c'è nessuna peculiarità nell'avere l'IMU che abbiamo. La peculiarità è non averla. Ora, in termini di gettito, si leggono delle cose strane. Leggevo delle cose strane anche dei aderenti del Partito Democratico. Per cui, in termini di gettito, noi abbiamo patrimonializzato il nostro fischio quanto gli altri. Ora, ad oggi, il gettito da IMU Vale in Italia meno della metà di quello che vale in Francia, l'imposta equivalente. Meno di un terzo di quello che vale in Gran Bretagna. Non vi dico rispetto agli Stati Uniti, perché il rapporto è ancora più spropositato. Quindi non abbiamo fatto un passaggio in quella che è la direzione naturale di paesi a economia di mercato avanzata. Quindi, nel paese con la più alta tassazione sul lavoro, smettiamo di parlare di IMU, parliamo di tassazione sul lavoro. E parliamo in particolare di come tagliare l'imposizione sul lavoro attraverso il riconoscimento di come l'abbiamo cambiata. Vedete, le persone della mia generazione, che io faccio la dichiarazione dei redditi in questo paese da cinque anni, non perché sono giovane, ma perché prima ero fuori da questo paese. Ora, ma in, questo, in questi ultimi cinque anni, cioè, se voi pensate a cosa chiediamo a un lavoratore che guadagna 10.000 euro lordi, lordi all'anno, noi oggi l'aliquota marginale su quella persona è il doppio di quello che era nel 1975 quando l'imposta sul reddito delle persone fisiche viene introdotta. Il doppio! Un lavoratore che fa 30.000 euro lordi, e 30.000 euro lordi scoprirete in un momento, perché è un dato cruciale, quel lavoratore oggi paga un'aliquota marginale del 38%. Quindi pensate, voi lavorate, fate 30.000 euro il che vuol dire che portate a casa 1.650, un po' di più, 1.700 euro su 12 mensilità netti al mese. Il vostro datore di lavoro vi vuole offrire un premio, vuole remunerare il vostro sforzo, la vostra capacità, vuole passarvi di livello. È, è, è il progresso cui voi aspettavate da, da anni, magari. Mette giù 100 euro al mese per remunerare il vostro sforzo. 38 di questi 100 vanno in IRPEF, 2 vanno in addizionale regionale e comunale, e siamo a 40. 30 i rotti vanno in contributi sociali. Ha messo giù 100 euro e al lavoratore, che faceva 30.000 euro l'ordine, noi ne abbiamo offerti in busta paga 28. Lo capite che è un paese che non può andare avanti così? Lo capite che non potete andare avanti così? Non sta in piedi. È un sistema fiscale che non sta in piedi che non ha senso. Ora, naturalmente, tutto questo andrebbe anche bene. Fossimo in Norvegia, mi date uno Stato che ha quella efficienza, quel livello di garanzie. Ma non è così. Allora, riconosciamo la condizione, e lo riconosciamo in termini non moralistici, ma concreti, dalla parte dei lavoratori. Ora, adesso io... Voi sapete che parlare di riduzione uh, delle tasse sul lavoro, senza dire come vengono finanziate, è fare il PD. Allora, oggi noi non facciamo il PD. Facciamo una cosa diversa. Diciamo come si fa. E per dirvi come si fa, adesso io devo aizzare per un, due minuti il grillino che c'è in voi. Ognuno di noi ha un grillino dentro. Adesso lo izziamo per un momento. Anche Carlo, sospetto. Ma ce l'ho anch'io, guarda, lo riconosco. Ora, è un, è un punto di partenza. Non voglio dirvi che tutto gira intorno a questo, però è un punto di partenza che se noi non lo riconosciamo, se noi non lo riconosciamo l'ovvio, se il Partito Democratico non lo riconosce l'ovvio, allora non possiamo avere una proposta di governo le remunerazioni del lavoro sono un problema in questo paese gli stipendi sono bassi ma non per tutti vedete, non ho bisogno di ricordarvi che il, capo della, il defunto capo della polizia italiano, Manganelli, guadagnava il doppio del, presi, del capo della FBI americana il doppio non ho bisogno di ricordarvi che agli occhi dei tedeschi è incomprensibile perché il nostro presidente di Banca Italia guadagni 200 euro in più rispetto al presidente della Bundesbank, che se non ricordo male sono importanti in Europa. E vedete, questi sarebbero casi isolati, ma purtroppo non lo sono. Non lo sono perché se voi, il presidente della Corte Costituzionale fa 450 euro lordi. Il segretario della Corte Costituzionale della consulta guadagna più di Napolitano, del presidente della Repubblica. Ora... Questi sembra, io, sembra che io mi stia prendendo con i singoli, ma in realtà il dato sorprendente, e questo è nato da una atroce scommessa con un grillino, ognuno non solo ha un grillino dentro, ma c'è anche un amico grillino che, che, che gli sconquassa le scatole quotidianamente. No? Ecco, l'amico grillino, allora per sfida, sono andato a, a studiare il, la, come è strutturata la spesa pubblica italiana e ho, ho fatto una scoperta che aveva un po' ragione lui. Mi è bruciata, ve lo confesso, lo, lo confesso è, stato, è stato dura. E perché nel suo cuore, la pubblica amministrazione di questo Paese, lo Stato italiano, spende un punto di PIL più della Gran Bretagna. Secondo l'Eurostat, che è l'unica fonte che conta per i conti pubblici, la spesa per gli organi esecutivi, legislativi e affari esteri, il cuore è dello Stato il Quirinale, il Parlamento, la consulta, le missioni diplomatiche all'estero, un, una fetta del tesoro, noi spendiamo un punto di pil in più della Gran Bretagna, la più vecchia democrazia del continente. Spendiamo lo 0,7% in più della Germania, lo 0,8% in più della Spagna. Ora, capite voi, noi siamo tutti con il compagno eletta che ha tagliato lo stipendio dei ministri parlamentari, è una cosa apprezzabile, ma noi stiamo parlando di un punto di pil in più rispetto alla ve più vecchia democrazia d'Europa che noi spendiamo per il cuore dello Stato, che non, non offre servizi, nel senso, in senso stretto, amministra la macchina dello Stato. Non c'è ragione di pensare che queste differenze oggi siano scomparse e un punto di PIL vale 15 miliardi. Il Paese è fermo a parlare di 4,5 miliardi di IMU e io vi dico che sono 15 miliardi in più che noi spendiamo più della Gran Bretagna. Allora, guardate, è vero, questo, questo è importante, questa deve essere una missione, cambiare, portare l'efficienza del Parlamento italiano a, West, a livello di Westminster, deve essere una battaglia fondamentale per la sinistra in questo Paese, ma soprattutto, ma cominciamo con una cosa semplice, facciamo le cose semplici, nessuno può guadagnare più del 90% del Presidente della Repubblica, incluso il primo Presidente della Corte di Cassazione, perché ce l'hai con lui? Mi direte voi. Perché ce l'hai con questo povero Cristo? Perché vedete, all'interno della pubblica amministrazione un sacco di remunerazioni sono attaccate a, a, a quel signore. Ora, Giorgio Napolitano guadagna 242.000 euro lordi quest'anno. Si è alzato lo stipendio di 4.000. Il 90% di quello vi dà uno stipendio intorno al 220.000 lordi. Voi capite che se noi remuneriamo le persone fino a 220.000 euro lordi all'anno, possiamo premiare il merito. Non siamo, non siamo maoisti. Risolverà la struttura con tutto questo? Certamente no. Non risolverà tutto, però almeno dà un segnale. Ed è un punto di partenza importante. Ed è un punto di partenza importante che ci permette di cambiare la struttura di questo Stato. Perché? Perché quando cominciamo da lì, quando recuperiamo il nostro punto percentuale, di spesa pubblica che si alberga nel cuore dello Stato, allora possiamo riscrivere un patto, il nostro patto con gli italiani. Vi ricordate quando alle elementari vi dicono che, uh, che nelle moltiplicazioni se tu cambi l'ordine dei fattori non, cambiano, non cambia il risultato? Per il fisco non è così, per il fisco è esattamente il contrario, l'ordine dei fattori è fondamentale e quindi io vi dico perché noi abbiamo bisogno di questa riduzione di spesa pubblica per cominciare? Perché noi abbiamo bisogno di andare da questo paese il paese in cui noi chiediamo a un tizio che guadagna 1600 euro al mese netti di essere tassato di fatto al 70% e a questo paese qua noi dobbiamo dire che se vogliamo combattere l'evasione fiscale noi per prima cosa abbassiamo le tasse e per abbassare le tasse dobbiamo contenere la spesa Teniamo la spesa e abbassiamo le tasse. A quel punto avremo la credibilità per poter lottare contro l'evasione. In un paese che tutti gli anni, al 16 giugno quest'anno, quando presentiamo la dichiarazione dei redditi, si racconta una storia, una favola. Siamo schiavi della retorica. La retorica più bella è questa dei 28 mila euro. Voi non lo sapete, ma in Italia, per essere ricchi, bisogna dichiarare 28.000 euro lordi. Perché se voi dichiarate 28.000 euro lordi, siete più ricchi di 4 contribuenti italiani su 5. Fate parte del 20% più ricco di questo paese. È una storia, è una favola che noi ci raccontiamo, ma che accettiamo collettivamente. Ora, possiamo, fare tutti, tutti, possiamo riconoscere tutte le durezze che vogliamo, ma non possiamo credibilmente controllare la lotta all'evasione se prima noi non svegliamo il fatto che il nostro sistema fiscale è insostenibile. Quindi facciamo la lotta, lotta all'evasione, ma solamente prima che abbiamo... Prima, Dopo aver ridotto le, le aliquote sull'imposta sul reddito. Facciamo tutte le razionalizzazioni che volete, deduzioni, detrazioni, le miglioriamo. Ma il punto è intervenire sulle aliquote. Quando siamo intervenuti sulle aliquote, allora lotta all'evasione. E questa volta però offriamo un piano diverso. Ogni euro di lotta all'evasione che recuperiamo finisce ancora a riduzione dell'IRPEF l'anno dopo. Non facciamo un euro di debito e in cinque anni abbiamo tagliato l'imposta sul reddito delle persone fisiche in questo paese l'imposta sul lavoro del 20%. È un paese diverso. Applausi. Abbiamo concluso. Vedete? Lo poteva fare, lo poteva fare il governo Letta. Noi sappiamo tutti, Carlo che è molto più sofisticato di me, lo sapeva, sapeva in anticipo che potevano fare questa cosa. Oggi un governo PD, PDL, tutti insieme appassionatamente, poteva assumersi la responsabilità condivisa di, cambiare, di tagliare la spesa pubblica e ridurre l'IRPEF. E noi sappiamo che in politica le responsabilità condivise non sono responsabilità. Quindi, quindi basta, concludo perché Carlo qui mi, mi uccide. Si può dire tutto in politica. È una cosa che mi dice sempre Pippo, io lo, lo, lo amo per questo. Si può dire tutto in politica, ma non lo possono dire tutti. Quando noi andiamo, parliamo di riduzione del reddito e usando, mandando una classe dirigente che ha avuto l'occasione di farlo e l'ha persa, siamo patetici, non può funzionare. Allora, quando arriverà il nostro momento? Arriveranno i momenti duri e dovremo ricordarcelo, verranno da noi, ci faranno compromessi non risolutivi nell'interesse dei lavoratori, che poi, come ci ricorda Ragneri, i lavoratori non se ne accorgono nemmeno tanto che noi facciamo compromessi in loro favore. Saranno compromessi non risolutivi, noi ci ricordiamo di questo, che noi non, noi non lo accettiamo, perché vogliamo un cambiamento vero. Questa volta non ci accontentiamo, vogliamo semplicemente una Repubblica fondata sul lavoro, un Paese nuovo, un Paese che non c'è mai stato.